tutti. Oggi prepareremo l'insalata di pollo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono: petto di pollo, acqua, lattuga, carote tagliate a julienne, scaglie di parmigiano, sale, pepe, succo di limone, olio evo, maionese, crostini di pane, origano e pomodorini. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo messo il petto di pollo nel Varoma e nel vassoio del Varoma e l'abbiamo salato e pepato. Mettere nel boccale l'acqua. Chiudere con il coperchio. Posizionare il Varoma. Chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. Temperatura Varoma velocità 2. Il pollo è cotto, lasciamo intiepidire e tagliamo a tocchetti. Abbiamo tagliato a pezzetti il pollo, adesso andiamo a formare l'insalata. In un'insalatiera mettere la lattuga. le carote i pomodorini condire con olio succo di limone sale pepe nero origano e il pollo ed amalgamiamo bene decorare con crostini di pane e scaglie di grana E la maionese. Riporre in frigo fino al momento dell'uso. Insalata di pollo. Grazie e alla prossima ricetta!